In questo documentario vi racconteremo la nostra esperienza con la restituzione realizzata per Paratissima e Torino Creativa, ma partiamo dall'inizio. Ad agosto siamo stati contattati da Torino Creativa, il nostro format Art of Work era stato selezionato tra i vincitori del premio Torino Creativa. Avremmo realizzato un progetto su Porta Palazzo, con la possibilità di esporlo al Cortile del Maglio e soprattutto a Paratissima. Ad accompagnarci in questa avventura c'erano Chiara Borgaro ed Emanuele Resce, rispettivamente una fotografa e uno scultore contemporaneo, anche loro vincitori. All'inizio però dobbiamo ammetterlo, eravamo un po' preoccupati, non ci eravamo mai approcciati al mondo delle mostre e facendo video non avevamo idea di come esporre i nostri filmati. Il primo obiettivo era dunque quello di rendere accattivante e coinvolgente la proiezione dei nostri video. Volendo raccontare la realtà di Porta Palazzo dall'interno, abbiamo deciso di dare voce a chi quella piazza la conosce bene, ovvero chi ci lavora tutti i giorni. Le figure selezionate erano l'esercente ortofrutticolo, il vigile urbano e l'operatore ecologico. Questo dunque era il primo step, recarci a Porta Palazzo e realizzare le interviste. Dopo aver realizzato le interviste abbiamo raggiunto gli altri partecipanti, Chiara ed Emanuele, per scoprire il loro progetto. Sì, adesso con l'aiuto anche di, delle persone di questo posto raccoglieremo la plastica che è stata selezionata dal, dal mercato prima che la portino via per realizzare queste sculture. Sì. Mentre io andrò a realizzare delle fotografie Incentrate sui materiali che si trovano alla fine del mercato eh, Ma anche delle fotografie, proprio dei, dei ritratti Un racconto un po' eh, di tutti quelli che sono gli aspetti e Le persone che caratterizzano questa eh, realtà del, del mercato di Porta Palazzo È arrivata la parte più difficile Come valorizzare al meglio il materiale da noi realizzato? Durante la restituzione al Cortile del Maglio avremmo proiettato le interviste, mentre per l'evento di Paratissima avremmo realizzato un video in infinito zoom, utilizzando le immagini di contesto del luogo. Per il Cortile del Maglio volevamo riprodurre un banco del mercato e contemporaneamente però esporre i nostri video. Dovevamo solo capire come fare. Oggi siamo al cortile del Maglio, stiamo andando a ritirare le chiavi, stiamo andando finalmente ad iniziare questo periodo incredibile per arrivare alla restituzione artistica del 22 e del 23 ottobre. Adesso ne portano due e hanno un metro per 75. Ripetiti i materiali, montate le interviste, finiti gli ultimi preparativi, eravamo pronti Il giorno della restituzione era arrivato Siamo arrivati al cortile del Maglio carichi di iniziare più andavamo avanti e più il risultato cominciava a prendere forma. La nostra scelta è stata quella di riprodurre le interviste su vecchi televisori a tubo catodico, posizionati sopra il banco in modo che formassero un tutt'uno con esso. Perché in fondo Porta Palazzo è anche questo, vintage, antiquariato, storia e noi volevamo omaggiarla così. Da Stefano Lucchitto, commerciante di Porta Palazzo, abbiamo acquistato frutta e verdura fresca che è stata posizionata e utilizzata come allestimento. Ovviamente poi tutto è stato donato in beneficenza al gruppo Repo. Nel frattempo gli altri ragazzi stavano ultimando la loro esposizione. Emanuele aveva eretto dei totem realizzati con plastica riciclata, mentre Chiara pendeva le sue fotografie sia all'interno che all'esterno del cortile del Maglio, quasi a formare un perimetro intorno ad esso. Marina Qualtiere è stata la nostra guida in questo percorso, infatti è lei che direttamente ci ha supportati, ci ha coordinati. È stata veramente molto interessante lavorare con voi perché ho trovato una preparazione unica nei giovani, era da tanto tempo che non toccavamo con mano queste realtà e invece lavorare sul campo con loro, con i neturbini, con i vigili urbani, è stata un'esperienza fantastica e divertentissima. Iniziato l'evento abbiamo assistito ad un considerevole flusso di persone che incuriosite guardavano le opere esposte e facevano domande. Posizionato all'ingresso c'era un piccolo tavolo dove i partecipanti avrebbero potuto scrivere una loro personale opinione di portapalazzo. Questo oltre a essere utile per capire i vari punti di vista sarebbe stato per noi indispensabile, infatti avrebbe usato questi bigliettini come allestimento per preparatissima. Siamo arrivati alla fine della nostra restituzione qui al cortile del Maglio e adesso la frutta che è stata utilizzata proprio per l'esposizione viene ritirata dalle ragazze. Noi siamo Martina e Patrizia e facciamo parte del progetto Repop da quattro anni e mezzo. Il progetto consiste nel recupero dell'invenduto in vari mercati, principalmente a Porta Palazzo, che è dove è nato il progetto, dove facciamo anche la raccolta differenziata, per poi distribuirlo gratuitamente a fine mercato. Da poche ore era finita la restituzione al cortile del Maglio e già dovevamo catapuntarci all'Armeria Reale per allestire la seconda parte del nostro lavoro, ovvero l'Infinite zoom. Ma cosa intendiamo per Infinite zoom? Un video che non si interrompe mai, un loop continuo di immagini, in questo caso ovviamente di Portapalazzo, che trascorre di continuo. Ma questo perché? Perché Portapalazzo è frenesia, evoluzione, cambiamento, ora come nella sua storia. A supporto dell'infinito zoom, però, volevamo anche aggiungere delle testimonianze scritte che andassero oltre le convenzioni sociali o oltre i pregiudizi. E chi se non i bambini potevano darci quello di cui avevamo bisogno. Ci siamo recati all'Istituto Cottolengo e grazie ai bambini della scuola ci siamo fatti lasciare più di 100 testimonianze. Inutile dire di quanto toccanti e profondi fossero. Ora avevamo tutto. Lo zoom effect, i bigliettini raccolti durante la restituzione e quelli scritti dai bambini. Finalmente potevamo esporre a Paratissima insieme ad altri giovani artisti. Cosa assolutamente nuova per noi che facciamo video. Buonasera a tutti, benvenuti. Questa sera presentiamo il premio Torino Creativa eh, preparatissima. Adesso chiameremo i ragazzi di HBV Film. Per cui la parola rapporto e partecipazione con gli altri è fondamentale. Un'ottima esperienza eh, dal momento in cui abbiamo fatto quello che credo sappiamo fare meglio, ovvero raccontare le storie di Porta Palazzo eh, dando voce appunto a chi quel luogo lo vive veramente. Cosa ci ha lasciato questa esperienza? Sicuramente tantissimo. Ci siamo interfacciati con molte realtà diverse e abbiamo scoperto un mondo che non ci apparteneva. Ovviamente nessuna delle due esposizioni era perfetta, ma ci siamo sforzati come mai prima d'ora a dare una nostra visione a 360 gradi di un luogo unico e immortale. Grazie.